Sissuti, disperati, desideri Madonna, E prenderà giocare di partiti, Madonna, da Roche, Scandio, Madonna, e sedire i partiti Tra i rocci e i dopo per i discorsi E per noi succede piccole questioni di Madonna, soldi Per rimanare la giusta causa democratica Di mille ritmi dell'esistenza dell Limpi e disperati Bella conquista, legge sul padrone Studente alternativo Bibiofecchia vecchio distintivo, su certo e positivo BDS introverso. della vita e si di disperati desideri e prendere a giocare a schedine di partito fra croce e scagni e dopo tetti scuri e questi padroni Si certe piccole questioni di soldi per dimorare la giusta causa democratica se vivere da vivi o farsi schiavi con la scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda scheda